Allora Matteo, la mia prima domanda è che cos'è Smart Logo e come ti è venuta l'idea e a che punto sei adesso per quanto riguarda l'implementazione effettiva dell'idea? Allora, eh, appunto Smart Logo è stata proprio un'idea venuta per caso un giorno durante un, un evento eh, guardandomi in giro, ho visto che sempre più i QR code venivano utilizzati nel per campagne pubblicitarie, appunto, per, eh, per offrire dei servizi aggiuntivi ai visitatori e appunto spesso questi QR code venivano associati a dei loghi, a delle piccole immagini delle aziende già esistenti e appunto ho avuto questa idea di dire ma perché non inseriamo le informazioni direttamente nelle immagini dei loghi e, e non come codice associato o allegato a loro. Nulla, quindi ho Mm, ho avuto quest'idea e nel pochi giorni dopo ho sentito della possibilità di partecipare al, al contest di working capital ho preparato il, il pitch, delle slide come richiesto mi, e ho partecipato così con, con, molta, semplici, con molta semplicità e, insomma ripensandoci però prima di, di, di arrivare alla fase finale ho detto ma insomma, questa cosa però potrebbe essere anche interessante mi piacerebbe che eh, effettivamente un utente riuscisse a recuperare queste informazioni eh, eh, direttamente dalle immagini dei loghi magari utilizzando appunto i dispositivi smartphone che, che, che comunemente utilizziamo tutti i giorni e nulla quindi ho presentato il progetto la mia idea è appunto un'idea progettuale, quindi è proprio stata presentata così, come un'idea. Eh, io non ho sviluppato nessun tipo di prototipo, non ho sviluppato nessun tipo di, di, di, di, di situazione ancora, e anzi spero di, di cominciare più presto, e, e quindi soltanto però con questa idea, con, questa, con questo inizio, ho avuto la possibilità di partecipare al contest di Working Capital e di arrivare in finale e, e vincere. Um, ottimo, quindi con uh, il grant ottenuto da Working Capital hai già cominciato a uh, muoverti per, uh, per sviluppare proprio l'idea? Esatto, esatto, sì, praticamente da, da come si è concluso il working capital ho subito cominciato a, a studiare quelle che erano appunto le, le possibilità di sviluppo dell'applicazione. Dell eh, naturalmente eh, qui si parla di un'applicazione di un che richiede un, un ampio studio delle tecniche digital watermarking, quindi prima di cominciare a, a sviluppare le applicazioni vere e proprie, la parte nevralgica e comunque il nucleo del progetto sarà appunto uno studio importante di queste tecniche. Eh, lo studio in parte è già cominciato, abbiamo già cominciato a guardarci intorno, partendo anche dal, dal background che il MIC, il Media Integration and Communication Center del, del quale faccio parte, aveva, eh, su cui abbiamo lavorato in applicazioni riguardanti beni culturali e applicazioni sanitarie. Quindi nulla, partendo da queste informazioni di background, più delle informazioni aggiuntive, insomma eh, recuperate da, da vari documenti, stiamo cercando appunto di, eh, di mettere su la mia idea, quindi di, di, di effettuare questo studio che ci permetterà poi lo sviluppo successivo. Quindi quali sono i tempi previsti, insomma? Allora, per quanto riguarda lo, lo studio, io penso che per avere appunto un'idea un delle de, de, de, de, de tecniche di marcatura utilizzabili, dell'algoritmo utilizzabile, io penso quantomeno 3-4 mesi. E poi successivamente lo sviluppo. Quindi abbiamo già consultato insomma, i, i nostri responsabili del progetto e quindi siamo, siamo in attesa appunto di, di definire un po' di tempistiche, eh, però per quanto riguarda appunto lo studio iniziale 3-4 mesi sono, sono necessari, anche perché appunto eh, tutto quello che poi viene provato teoricamente deve avere una, una, una, una fase di test e quindi da, da, da quello che derivano, da, dai, dai test derivanti poi magari puoi rimettere in discussione anche quello che prima avevi provato. Insomma, finché uno non raggiunge una, un livello appunto di, di, di, di, di procedura stabile e il progetto non può andare avanti. Chiaro, quindi avete già avuto magari contatti con aziende interessate o ancora no? Allora, no, per il momento, per il momento no. Eh, sinceramente eh, il, il contest Working Capital ha, mh, ha dato al, al progetto Smart Logo un, elevata, un, elevata, eh, un elevato risalto, eh, dopo, il, dopo questo appunto, la, i nostri contatti si sono limitati al contatto diretto con Telecom che si è, che si è appunto, riscontrata molto interessata del progetto, e per ora però non abbiamo avuto altri contatti con altre aziende, insomma, anche perché eh, dovevamo portare a termine altri progetti e quindi insomma, ci siamo Riservati il tutto per l'inizio di quest'anno. Spero che magari ci possano essere dei de riscontri positivi per l'inizio de del 2012. Eh, mi diresti chi sono le altre persone della squadra? Certamente, certamente. allora io faccio parte appunto del MIC. Eh, siamo un team di, di sei persone guidate da dal, nostro dal mio responsabile diretto insomma, che è Roberto Caldelli e, e poi ci sono altre. Eh, quattro persone oltre a me che sono Rudy Becarelli che è il responsabile appunto della parte di sviluppo ehm, Andrea Del Mastio che si occupa della parte più di ricerca ehm, Irena Merini anch'essa che si occupa più della parte di ricerca eh, la ricerca al che si basa sull'Images Processing e, il, ehm, e tutta la parte che riguarda il Digital Forensic quindi la parte di, di recupero eh, de, di eventuali modifiche effettuate sulle immagini e, e in più poi abbiamo Paolo Mazzanti che è il nostro grafico e, e webmaster, insomma che si occupa appunto della parte web eh, e grafica del, del nostro laboratorio. Poi ci sono io, Matteo Fasini, che mi occupo eh, in maniera molto diretta della... Della, dello sviluppo e dello studio dello sviluppo delle applicazioni per quanto riguarda il digitale terrestre che insomma è, una, è una, un ambito abbastanza eh, noto insomma ultimamente ci sono stati abbastanza sviluppi da, in questo lato qua e spero ora appunto il progetto smart logo di cominciare anche a occuparmi della parte di, di, di digital watermarking. Um, smart logo ha ottenuto anche altri riconoscimenti finanziamenti a parte quello di working capital No, no, è stata proprio la, diciamo, la, prima, la prima finestra, la prima, il primo trampolino di lancio, dai mettiamolo così in maniera simpatica di, di, di Smart Logo. Io ho partecipato, ho detto, con molta semplicità, ho presentato il mio pitch, eh, non sapevo fino a dove potevo, potevo arrivare, io eh, sapevo insomma di aver fatto una buona ricerca e di aver presentato a mio parere un buon pitch. Eh, ho, prese, ho partecipato a Working Capital eh, esclusivamente appunto perché mi sembrava il... Eh, la, la, la possibilità più diretta e più vantaggiosa per eh, provare a, eh, a rendere noto insomma, un, un progetto, un'idea di questo tipo. Poi insomma, è andata bene? Poi è andata bene, sì, infatti l'esperienza di Torino è stata, è stata veramente ottima, eh, infatti ringrazio ancora insomma, eh, le persone che mi hanno dato la possibilità di passare qui, qui 5 giorni insomma alla finale di Torino nelle officine grandi riparazioni in un contesto veramente ottimo in più eh, l'ho sottolineato anche con altre persone eh, le, queste, queste esperienze danno la possibilità a ragazzi giovani, a persone che hanno voglia di, eh, di rilanciarsi, hanno voglia di presentare idee, hanno voglia di, eh, di contribuire, io ho conosciuto veramente tanti ragazzi giovani, tante persone eh, quest'anno mia o, o comunque giovani ricercatori che avevano voglia di, di, di di, di provare a cambiare veramente qualcosa. Io spero che anche chi non, non ha vinto, ma comunque già essere arrivati in finale in una cosa così importante, secondo me è comunque una, una vetrina importante e spero insomma, che ci siano dei riscontri effettivi per, per tutti quelli che hanno partecipato al contesto. Quindi quali sono le prospettive per il futuro prossimo e per il futuro un po' più lontano? Allora, per quanto mi riguarda, io per quanto riguarda il progetto Smart Logo spero appunto che questa, questa idea piaccia, che, che sia a me piacerebbe eh, aprire una rivista la mattina e trovare uno Smart Logo e poter recuperare le informazioni direttamente dal logo, vorrebbe dire insomma essere arrivati parecchio e parecchio, parecchio avanti. Eh, la strada naturalmente è in salita in, questi, in queste cose, non, non, è, non credo che, che le cose vengano insomma in maniera semplice, eh, però insomma... Ci stiamo provando e quindi spero che il progetto si, si evolva nella maniera, migliore, nella maniera migliore possibile. Che insomma, già insomma, a fine 2012 bisognerebbe cominciare a vedere qualche risultato e poi appunto ripeto, la, la cosa migliore sarebbe che questa idea prenda campo, prendesse campo e appunto se un giorno riusciremo a vedere un, un manifesto con uno smart logo e tramite il nostro dispositivo Android o Apple riuscire a scaricare l'applicazione per poter recuperare le informazioni vuol dire che il progetto si sarebbe sviluppato nella maniera migliore e poi nulla, per quanto riguarda gli, gli sviluppi successivi o comunque in, tutti gli sviluppi fanno parte del mio lavoro come ti dicevo, io faccio parte anche eh, Sviluppo Applicazioni per il digitale terrestre, è una cosa attuale e quindi mi garberebbe che questa tecnologia, l'interattività con la televisione prendesse sempre più campo e arrivasse veramente diretta nelle, nelle case de, degli utenti, degli italiani. Anche perché secondo me, avvicinare una persona a utilizzare eh, la televisione, eh, specie un, essendo la televisione uno strumento insomma, familiare utilizzato da tutti, secondo me darebbe appunto la possibilità di. Di utilizzare quel, quel qualcosa in più che magari manca nelle case di ognuno, no? un po' di tecnologia in più nelle case di tutti non farebbe male. La televisione secondo me potrebbe essere un mezzo per questo. Speriamo che questo 2012, insomma da questo punto di vista, possa portare dei de, de benefici. Uh, ultimissima domanda, uh, mm. ti volevo chiedere se ci sono quindi prospettive del tipo, non so, uh, una costituzione in società, piuttosto che la creazione di altri servizi collaterali alla creazione dello smart log per le aziende oppure qualche cosa d'altro? Ma guarda, ti ho detto, attualmente l'anno è cominciato ora, io mi lascio veramente tutte le, le porte aperte eh, naturalmente il progetto è stato finanziato da Telecom quindi insomma mi, mi piacerebbe portare avanti una, una collaborazione con loro relativa al progetto magari a qualcos'altro eh, okay. e poi vediamo, vediamo naturalmente se il, se il progetto nasce in un certo modo, cioè è nato in un certo modo e magari si conclude, eh, in, come spero, nella maniera migliore possibile, potrebbe nascere benissimo uno startup, eh, oppure magari non lo so, questa idea potrebbe piacere ad altri e ad altri magari eh, la vorrebbero utilizzare. Vediamo quello che succede. Io sono sicuramente molto positivo e spero che, che, che, che questa idea insomma, riesca a nascere nella maniera migliore e si concretizzi nella maniera migliore. Spero veramente di riuscire a far utilizzare Smart Logo. Eh, me lo auguro, insomma, io ho, mh, ci metto tutti i miei buoni propositi. Um, Matteo, ovviamente noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo per il progetto e speriamo veramente di vedere presto, Grappy. appunto, come ben dicevi anche tu, uno smart logo su, su una rivista. Certo, certo. Grepi, io vi ringrazio per, per l'intervista, vi faccio ancora tante congratulazioni per il sito. Grazie eh, mille. Veramente, è una bella finestra, siete, siete importanti, siete importanti. Grazie Gra di tutto. Grazie infinite a te Matteo, a presto.